Muoviti, muoviti! Carmine! Eh, eh, Kermit! Kermit! Stantemi a sentire! Eh, Kermit, sono così oh. felice di vederti! Io no! Una cosa terribile! Lo sapevi, Kermit, che i maiali hanno assunto il controllo dello show! Oh, ma dove siamo? Nella caldaia? È sì, la stanza della caldaia! Sei sì, lo faccio, non preoccuparti, riusciremo a liberarci! Ma certo che riusciremo a liberarci, perché io, l'orso, ho un piano! Sì? sì legheremo insieme della lenzuola e ci caleremo giù dalla finestra! Quale mm. finestra? Ci sono filati! Oh, eh, Kermit, eh. dobbiamo scappare dalla prigione! Cheryl, eh, eh. oh. come facciamo a stabilire quanto tempo ci terranno qui dentro? Guarda, guarda, eh. guarda! Cos'è? Cos Tengo già il conto dei giorni. Secondo me è necessario, dammi retta! E adesso che faccio? Facci, facci, facci, <ride> niente, panico! Non lasciarti andare! Guarda, lì c'è un telefono, chiederemo aiuto! Il telefono, ma certo! Oh e funziona tieni Kermit oh. ho paura che ci vorrà più tempo nel previsto! senti mi è venuta un'idea quando entrerà il maiale io lo colpirò e ce la daremo a gambe levate ecco sì, ci siamo, vabbè, ci vabbè. siamo. Ehi, niente scherzi ed entra in questa sella prendi questo ah! Ah! Gonzo, oh, Gonzo hey, tutto ma ti ben? sei ammattito! Ah. Mi hai fatto male! Oh. Scusami, credevo che fosse un maiale! Oh. Magnifico, magnifico! Prima mi colpisce e poi mi insulta! Oh. Senti, Gonzo, come sta andando lo show? Sì, sì. Sta andando alla grande, c'è un nuovo presentatore e il pubblico oh. lo adora! Kermit il maiale! Kermit il maiale! Sta ah, tranquillo, Kermit, oh, non prenderla oh, sul piano personale! C'è anche un nuovo comico, fozzi il maiale! Oh, è troppo divertente! Dobbiamo ah, ah, andare, ce ah, di qui! Non ti agitare, ce ne andremo, guardate che ho preso! Un cucchiaio? Mm -hmm. Gonzo, vogliamo fuggire, non mangiare! Ah, uh. E fuggiremo! Ho intenzione di scavare un tunnel! Oh. Oh, mm. oh, ho paura che resteremo qui per un bel pezzo! Saranno anche subentrati i maiali, ma l'impressione è sempre la stessa. E qual è? Che non mi fa ridere. Come se la staccavando? Non eh, benone credo, è andato così lontano che non lo vedo più. Carmid, siamo liberi, siamo liberi! Sul serio, cosa è successo? Ecco, qualcuno qua vicino aveva organizzato una gara di richiamo di maiali, quelli l'hanno sentito e sono scappati. Oh. Questo è un finale a sorpresa! Così sorprendente! Così insospettabile! Così opportuno! Io vado in scena, avverti Gonzo! Subito! Ehi, Gonzo! Ne ha fatta di strada con quel cucchiaino da terra! Libertà! Libertà! Carmita, che ci fai qui? Um, lascia stare, Gonzo, te lo spiego più tardi <ride> Non me l'aspettavo Le cose stasera sono andate in tutt'altra direzione da, Non so proprio come spiegartelo, mi è sfuggita di mano Da dove sono sbucati tutti quei maiali? E dove sono finiti? Voglio dire, chi organizzerebbe una gara di richiamo di maiali? È stato pazzesco, è stato bizzarro oh, È stato facile Ma, ma, Cloris, tu hai fatto questo per noi? Beh, io vengo dall'Iowa Sei una bomba a fare il richiamo dei maiali <ride> è stato strano Sì, lo dirò a tutti fai pure è stato strano strano strano strano strano, strano.